Ci siamo chiesti tantissime volte perché nel Vangelo di Matteo, anzi il Vangelo di Matteo, inizi con le genealogie, le Toledot. In un altro video vi, ho cercato di spiegarvi che dal punto di vista ebraico, nella lingua ebraica, l'antica non la moderna, la parola storia non esiste, non è mai esistita, non esiste proprio come concetto. Adesso sì, nell'ebraico moderno si dice storia, ma è chiaro che è una parola greca. È una parola greca che è storia, come per noi in italiano, e però è nell'ebraico moderno, ma nell'ebraico antico non era così. E nell'ebraico antico, nell'aramaico antico, parlato anche ai tempi di Cristo, noi certamente il Vangelo scritto in greco di Matteo non si parla di storia, ma si parla di Toledotto, cioè di genealogia. Ed è una cosa molto diversa. Il concetto di storia oggi Oggi, da almeno 200 anni a questa parte, è assunto una valenza ontologica impressionante. Ma perché il Vangelo di Matteo inizia con le genealogie? Risposta, per spiegare bene che Dio si è fatto carne, è diventato uomo e discende direttamente, per esempio, da Re Davide. Gesù, figlio di Davide, avevi pietà di me. Ma c'è un motivo ancora più profondo. E questo è nel considerare quel numero strano che Matteo ci ricorda per tre volte: le genealogie di Cristo vengono divise per tre stichi, tre momenti noi diremo storici, da 14 nomi l'uno. Poi, da un rapido calcolo, i primi 14 sono davvero da 1 a 14, il secondo anche, ma al terzo pur essendo scritto che fino a Cristo si arriva al numero di 14, in realtà i nomi sono 13. Quindi abbiamo 14, 14 e 13. Ma la domanda è perché questo numero? Perché pur essendo 13 vengono detti 14? A questa seconda domanda la risposta è molto semplice, perché a Matteo non interessava tanto dire se erano 13, 14, 12 o 15. A Matteo interessava dire che il numero era 14. Un numero che nella Gematria è, rappresenta lo Yod e la Dalet, Yad, Yad che vuol dire mano. Ma se noi usass usassimo in questo caso la, la, la Gematria, andremo fuori pista. Credo che la vera risposta sia questa: da Mosè fino a Ilel e a Shamai, i due grandi, gli ultimi zigot, l'ultima coppia dei grandi maestri che è da appunto da Mosè, tramite Yoshua, tramite i Nevi, tramite la Knesset Ardolà, tramite i Hachamim, tramite i grandi maestri, da Mosè fino a Elel, ci sono 14 anelli, 14 nomi, a volte anche in coppia, ho detto prima, Zugot che sono le coppie, che formano l'intera catena della tradizione orale e anche tradizio, passare, consegna della Torah scritta. Il numero non è casuale perché nella Bibbia sono nominati 14 grandi sacerdoti, per esempio, da Aronne fino ad Azaria, cioè al tempo di Salomone. E di nuovo ne abbiamo altri 14, bisogna avere poi sempre chiaramente la voglia e il tempo di andarseli a contare, ma vi garantisco che è così, da Azaria fino a Yadua. Eh, riferimento che vi do è Prima Cronache 5, versetti 29. E... E, su, e, e Seguenti. Oppure anche Nemia 12, 8, 11, capitolo 12, versetti 8 e 11. Nel sacerdozio, però, eh, si aveva una successione ereditaria per delitto di sangue. Il figlio di un Cohen era un Cohen, ammesso che il padre avesse così adempiuto determinate norme molto restrittive per poterlo generare nella, nella continuità e nella purezza della linea. Quindi, non, aveva, non poteva avere una madre ovviamente divorziata, non poteva avere una madre vedova, a meno che non fosse una vedova di un cohen e tante altre cose. Insomma. Mentre la catena che unisce i dottori è una catena di autorità peritale, dottorale, di Hakamim, di sapienti, noi potremmo dire di scrivi. E poi da scrivi si passa a quella famosa frase, il famoso sostantivo aramaico di Tanna, di tanna i Tannai. E si arriva praticamente fino a Gesù. Quindi Matteo sta dicendo guardate che Gesù è all'inizio, ma è anche alla fine di questa catena ininterrotta di 14-14-14, ma di una categoria ancora superiore, perché fa riferimento direttamente a non solo ai 14 patriarchi e via, ma soprattutto ai 14 re e ai successivi discendenti dei re, dal ritorno di Babilonia, ovviamente, fino a. Giuseppe, il padre putativo di Gesù. E quindi chi è il vero uomo? Ecco ci sta dicendo che è anche Dio, ovviamente, ma chi è chi è il vero uomo che ha questa autorità nel mondo ebraico? Che anche lui può avere e vantare degli avi così importanti, raggruppati in serie di 14 Yad, Yad la mano, il potere, no? Yad, la Torah. Chi è? È Gesù. Perché Gesù, oltre a essere discendente di queste categorie, sia in ambito 14 sacerdotale, sia in ambito 14, Chachamim da Mosè, fino ovviamente ai Lele Shammai, degli ultimi Zugot, oltretutto lui è 14 anche per discendenza regale. E Dio ha trovato quindi in Israele la sua tenda, direbbe Giovanni nel prologo, nel capitolo 1, versetto 14. Bene, spero che questa curiosità vi sia piaciuta e così quando rileggerete quei nomi che non sono noiosi, li conterete 14, 14, 13, come mai 13? Per Matteo sono 14, lo stesso non è un problema, il numero eh, capiremo, tutti quanti e saremo ancora più fondati sul fatto che Dio si è preparato una strada una genealogia per cambiare e assumere tutta la storia nel suo regno ciao e alla prossima